Buongiorno da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega foresta Monte Penna. Direzione ovviamente Monte Penna attivazione sotto sentiero breve. Qui la tabella dice 45 minuti, mezz'ora in mezz'ora si fa tranquillamente, è circa un chilometro e mezzo. Non c'è nemmeno moltissimo dislivello e quindi si fa. Iniziamo! Dunque, abbiamo detto attivazione sota, monte penna. Eh. Andiamo di allora il dipolo montato. Andiamo un po', connettiamo, si connette il cavo dell'antenna. Prima di tutto. Ok, cavo connesso, il microfono. E poi per ultimo. Vabbè, posso metterlo così. Per ultima l'alimentazione. Abbiamo un po' di L'alimentazione, eccola qui. Il rottore spento. Inseriamo e accendiamo. Allora Frequenze in uso? Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Sicusota India November 3, Alfa Delta, Florida. India November 3, Alfa Delta, Florida. Roger? K6, Italia Kilo 6, avanti. Ancora chilometro. Ra summit to summit, summit, to summit. Avanti, summit to summit. Roger, 5,9 più eh, per te, Italia, Norvegia 3, November, Juliet Bravo, 5,9 più QSL? Roger, Oscar, November 4, Charlie Bravo, 5,9 QSL? QSL, grazie 57, ok, 57 tua rapporto, boziale, grazie 73. 73, ciao, 4Z eh, Roger Echo Alpha 2 Charlie kilowatt x-ray 59 QSL 24, nine, 50 for Golf Zero Foxtrot Echo X-ray Josh Zero 5x7 Roger Roger Golf Zero Foxtrot Echo X-ray 5859 QSL Bye bye, 73, please stand by, only summit to summit, only summit to summit, over. Okay, Italia Whiskey Zero, Hotel Lima Eco. Ok, Italia whisky Zero, Hotel Lima Eco, 5,9 reali e eh? 5,9 più, QSL. Oscar November 3 avanti. Oscar November Echo 3, 3 Gold. Good morning, my colleagues Oscar Echo 3. Gol Kilo go. Quebec. QSL, que QSL, que Oscar, Echo 3, Golf Kilo Quebec. 5-9, QSL. Que Roger, summit to summit. Over. Papa, Delta Tango Oscar Kilo 2, Papa, Delta Tango, sì, 5-9. Sierra Papa, 6 Kilo, Eco Papa, Roger. Grazie. Grazie a te, QRZ. Io non so, se riesco a parlerlo. Metti a fuoco bastante. S8, S9 andiamo benissimi